Ciao a tutti ragazzi e in questo nuovo tutorial ragazzi come fare un video TikTok con Videopad Editor Video come ho detto sempre per quelli che mi seguono e che hanno visto i miei vecchi tutorial su come usare Videopad Editor Video in descrizione vi ho lasciato una chiave per attivare questo programma non dico altro quindi per fare questo video, per, per metterlo su TikTok, molto semplice Ora vi faccio vedere un attimo un'esportazione che ho appena fatto con um, questo video. Eccolo qua, un tutorial sul gioco. Come scaricare e installare House Flip? E come puoi vedere, se io adesso lo carico su um, TikTok, si vede solamente questo. Ok, senza questi bordi, come fare? Comincio a prendere un video, quindi adesso un attimo che crea un'altra sequenza, prendo questo video, lo metto qua, ok? Il tuo video è alla, è alla risoluzione 16 noni, noi invece dobbiamo trasformarlo in noni sedicesimi, capito? Al contrario, quindi... proporzioni, cominciate a mettere da 16 noni a noni sedicesimi esatto così, non è che so bravo in matematica però eccolo qua fate su fx scala cominciate a scalare il vostro video fino al limite eccolo qua ed ecco che è pronto non vi preoccupate se escono questi piccoli uh, bordi questi Linee nere, tanto a me su TikTok queste linee, linee nere non si vedono proprio e avete fatto, ed eccolo qua il vostro video. Non i sedicesimi, mi raccomando, fate in modo di registrare proprio al centro, di mostrare a tutti quello che state facendo, proprio al centro e una volta fatto passiamo all'esportazione molti hanno problemi ad esportare alcuni video quindi andiamo un attimo su su esporta video, file video nome del file ilughiamo it. poi per preimposta lasciamo stare così com'è risoluzione 1080x1920 risoluzione verticale 9 sedicesimi. E mi raccomando, non mettete stendi perché se mettete stendi, poi il video si vede schiacciato: esatto, schiacciato. Quindi cassetta delle lettere costante 60 fps, e poi fate crea. E una volta creato. Uscirà un video così come scaricare installare House Flip. Molto, sì. ok. Quindi come creare un video da mettere su TikTok con Videopad Editor Video. Quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto. Il video finisce qui. Una guida, una nuova guida nel 2023. Iscrivetevi al canale, lasciate like. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.